Tutto il crowdfunding che è una risorsa che, sta, eh, che è in fortissima crescita e che vi permette di eh, avere una base su cui partire e che vi dà già delle informazioni utili sul possibile successo di una vostra idea imprenditoriale. Il crowdfunding può essere reward based, quindi basato su una ricompensa che è quella che abbiamo fatto noi, abbiamo dato magliette e delle bussole, equity based, un po' più complessa eh, se volete cedere delle quote societarie, se no c'è cioè social lending peer to peer, cioè sono altre persone che vi danno dei prestiti a un tasso molto molto agevolato. Eh, come si fa il crowdfunding? Il crowdfunding è una questione quasi esclusivamente legata alla comunicazione, cioè voi dovete far innamorare una persona della vostra idea oppure gli dovete far venire la collina alla bocca e quindi è una questione esclusivamente emozionale, cioè voi dovete studiare le persone a cui volete chiedere i soldi e fare un qualche cosa che gli permetta di innamorarsi della vostra idea, Generalmente le strade non è che siano tantissime, o vi raccontate come abbiamo fatto noi la vostra storia, dicendo che siete partiti, che eravate amici, che non, sapevate, che non sapevate cosa fare, che poi abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, e che quindi di farlo proprio per voi a livello personale, li potete intenerire, li potete esaltare, potete usare tante strategie, o se no dovete avere come, oggetto il prodotto, cioè come prodotto che volete realizzare qualcosa di talmente figo che uno dica ah cavolo lo voglio anch'io cioè non posso vivere senza averlo, quindi glielo devi far vedere ancora prima di averlo realizzato fondamentalmente. E questo è un grandissimo indicatore di un potenziale successo, è un'ottima tecnica secondo me di prototipazione. ricordatevi questa parola perché eh, nel futuro molti eh, progetti imprenditoriali non saranno prototipati, ma prima saranno pretotipati, quindi deve fare un, um, un prodotto, un servizio, un qualche cosa che è simile a quello che volete fare in futuro, che magari non vi costa assolutamente niente, ma che già vi dà delle informazioni reali e non delle opinioni.